Ciao a tutti, sono Candida, nel video di oggi voglio decorare insieme a voi questa scatola con questa forma quadrata, vedete, in legno. Per farlo eh, utilizzerò dei particolari eh, dell'album eh, Voyage Fantastique di stamperia, che è una, un album che trovo bellissimo, dentro ha delle pagine che veramente eh, ispirano parecchio. E poi voglio utilizzare per fare dello stencil, eh, questo stencil eh, per il mix media art sempre di stamperia e eh, diciamo che i colori che, utilizzerò per, che ho già utilizzato eh, e che utilizzerò per decorare la scatola sono gli allegro di eh, stamperia, il bruno e il verde pallido che sono i due colori che come potete vedere sono più simili ai colori della della mia carta scrap allora i eh, colori che ho già usato perché perché eh, un, una cosa che ho già fatto perché non, non mi sembrava il caso di, di farla nel video tanto non è necessario far vedere come colorare una scatola ho già colorato tutta la scatola sia all'interno che all'esterno con questo colore bruno di stamperia in modo da colorarla e asciugarla così adesso posso procedere con la decorazione ma un'altra cosa che ho già fatto è stata quella di colorare degli ingranaggi in questo modo sono degli ingranaggi di metallo vedete che io ho già colorato e, e fatto asciugare semplicemente con questo pennellino ma potete usare un, un pennello qualsiasi e praticamente andando a tamponare sugli ingranaggi un po di colore bruno e un po di colore verde pallido questo l'ho fatto vedete in maniera così irregolare su tutti gli ingranaggi e anche questo è un lavoro che ho già fatto così ho già colorato e fatto asciugare questi ingranaggi verranno incollati in vari in vari posti sulla mia scatola allora come vi ho eh, anticipato ho utilizzato ho già ritagliato dei particolari Dall'album Voyage Fantastique di Stamperia, e nello specifico ho ritagliato tutta una serie di orologi ed e di ingranaggi, e un orologio più grande che voglio mettere sul coperchio della scatola. A proposito del coperchio, vi dico ancora una cosa: visto che poi durante il procedimento lo, lo vedrete fare, ho deciso di praticamente utilizzare, questa è, è una, una sfera eh, di plastica. E doppia, quindi si chiude per fare, si possono fare benissimo le decorazioni di Natale io cosa ho fatto? Ho preso mezza sfera adesso vado a rompere questo pezzettino facciamo per esempio così lo vediamo di spezzare tanto si spezza facilmente in questo modo e eh, praticamente utilizzerò questa sfera per coprire il mio orologio e per fare motivo sul coperchio della mia scatola, e, ma poi vedremo durante, la, durante diciamo, la decorazione della scatola: vedremo come. Vi ho fatto vedere tutti i particolari più o meno che utilizzerò, e quindi eh, non ci resta che, che partire con, con il decorare la nostra scatola. Anche il lavoro di oggi è finito, ve lo voglio far vedere un pochino di più nel dettaglio. Adesso c'è ancora la, la Glossy Gel che sta asciugando. Quindi dove vedete lucido è perché la Glossy Gel è ancora bagnata, ma nel momento in cui si asciuga diventerà perfettamente trasparente. E questi sono i, due, i laterali che ho fatto simmetrici. Vedete ho fatto due lati, uno e due diciamo quasi uguali e simmetrici e idem ho fatto dall'altra parte dove invece ho inserito la carta anziché gli orologi e ho reso simmetrici, simmetrici questi due lati cerco di farveli vedere meglio e questi due lati non so se si vedono